Ma quelli che agiscono con sincerità gli sono graditi. Proverbi, capitolo 12, versetto 22. La sincerità: la persona sincera è colei che nell'agire e nel parlare esprime con assoluta verità ciò che sente e ciò che pensa. Anche gli Apostoli si comportarono e parlarono mossi dalla sincerità di Dio. Ed è importante sapere che la verità, detta con amore, edifica e incoraggia. Ma la nostra sincerità, come pure le menzogne, sono immediatamente messe alla prova dalle reazioni che manifestiamo. Potremmo riuscire con l'astuzia a camuffare le nostre reazioni agli occhi degli uomini, ma Gesù conosce i cuori e li scruta in profondità. Fu proprio per questo che un giorno Egli chiamò i farisei ipocriti. Matteo capitolo 15 dal versetto 7 al versetto 9. La loro sincerità era soltanto sulle loro labbra, ma non nei loro cuori questo esempio dei farisei ci insegna che è buono dire la verità ma con sincerità di cuore oltre all'atteggiamento e all'espressione è necessaria un'azione positiva che porti frutto un buon risultato l'ipocrisia è un'insidia malefica della quale stare attenti perché un giorno ogni nostra opera passerà per il fuoco del giudizio di Dio quali saranno allora le nostre reazioni?